Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'omogenizzato di mele e pera. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono mele, pere, acqua e qualche goccia di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la mela e pere. Chiudiamo con il coperchio ed il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6. Veniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'acqua. qualche goccia di succo di limone chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 5 minuti 90 gradi velocità 4 A questo punto andiamo a omogenizzare per 20 secondi a velocità 8. Velocità 8. L'omogenizzato è pronto, lasciamolo raffreddare e trasferiamolo in dei vasetti. Omogenizzato di mele e pera. Grazie e alla prossima ricetta!